fuori Stephens e Kiss. Scossa tellurica Juan. Due delle tenniste più attese, recenti protagoniste a Flushing Maddoves, salutano il torneo all'esordio. Fuori subito Sloane Stephens, regina a New York, e Madison Keys, finalista nel medesimo contesto. Il rientro al Don Feng Motor guano open è amaro, la bolla magica va in frantumi a contatto con il rettangolo asiatico. La Stefens crolla al cospetto di Chiang Wang. La tennista di Tianjin annulla 9 palle break, difendendo con successo il servizio, l'americana è invece imprecisa, anche pallina alla mano. Quattro rotture, 2 per set, certificano la resa. Madison Case parte male con la connazionale Lepkenko, solo 7 punti con la prima, ma sembra risalire la corrente dopo l'iniziale 26. Nel secondo, la Keyes ha a lungo il pallino, come testimoniano le 10 palle break a Referto, ma la Lepkenko ha la lucidità per cogliere al volo le poche aperture. Il parziale si trascina al prolungamento, 7-4 Barbara, confronto agli archivi. Daria Kasatkina, dopo la sconfitta con la Kerber nel secondo turno di Tokyo, si presenta a Buan al cospetto della RISC. Rendimento alterno, la Russa pone il sigillo al terzo set. Insegue, la Kasatkina, la definitiva maturazione su questa superficie. Diversi tornei, il punto più alto all'US Open, quarto turno e KO con la Kanepi. Affermazione importante, infine, per Agnieszka Radwańska, La polacca regola per la quinta volta in carriera, la terza sul veloce, la Ribaricova. Spifferi di talento in una stagione in costante difetto. Semifinalista a New Haven, stoppata nel quarto slam dell'anno dalla Van de Veghe. Aga riparte da Wann e stacca il pass per il secondo turno in due set, 64-75. Per la Ribarikova, invece, seconda fermata al via, dopo quella maturata a Tokyo con la Strikova, Vang, Stefans 62 62 Letchenko, KIS 62 76 4. Kazatkina, Vang 61 26 63 Radvanska, Ribarikova 64-75.